giocare con me? Ok, chissà quanta febbre ho, oh, ho un mal di testa, vuoi oh, giocare? Sì, eh, ragazzi Vanessa è ancora molto malata, mm, avete sentito come tossisce, adesso andiamo a vedere come sta, amore eh. ti sento molto malata, continui sì, a tossire, ho tanto mal di testa, hai ancora tanto mal di testa, fammi sentire, mamma mia sei anche tanto calda, Senti, mi sa che devo chiamare la dottoressa. Vediamo se riesce a venire per visitarti. Va eh? Bene. Va bene. Chi sono loro? I tuoi amici? Sì. Ma Lui che carini. Si chiama Alex. Uh -huh. E lei. E lei... Francesca. Wow, ma sono fratelli? Sì. Si somigliano molto. Chiamiamo allora la dottoressa? Eh? Proviamo a chiamarla. Mm. Pronto? Pronto? Dottoressa? Dottoressa, buongiorno, sono la mamma di Vanessa. Senta, ho bisogno di chiederle una gentilezza. Non è che per caso potrebbe venire a casa nostra perché ho Vanessa molto malata. Certo, arrivo subito. Oh, la ringrazio tanto. Ci vediamo presto allora. Vane? Arriva la dottoressa, eh? Oh, hai visto? Sta arrivando la dottoressa. Sì, ho sentito. Oh, è arrivata. Di già. Va bene. Oh, dottoressa, buongiorno. La ringrazio tanto per essere arrivata. Lì c'è Vanessa che non sta bene. È un po' preoccupata e un po' spaventata. Eh? Mi raccomando, dottoressa Anastasia, la tratti bene. Sì, non ti che ci penso io a tua figlia. il cuore di Vanessa? Male davvero? Sì. Sente qualcosa che non funziona bene? Sì. Ecco perché sei sempre così carogna tu. Perché non hai un cuore! Lo sapevo, lo sapevo! Adesso dottoressa cosa facciamo? Foniamo fare questo. Eh, dobbiamo misurare la pressione a Vanessa. Ha ragione. Che colore esce? Cosa? è uscito? Rosso? Sì Ha anche la pressione che non va bene quindi, giusto? Sì Niente, Vanessa, ti ricoveriamo in ospedale eh? Sei pronta a stare una settimana sì, in ospedale? le orecchie adesso. Controlliamo le orecchie Che non ci sia del catarro nelle orecchie Mi dentro c'è bocchino Ok, qui non non c'è niente vediamo Ah, qui. quindi nelle orecchie è tutto ok? Sì Vuole una mano, dottoressa? Sì, grazie Prego ah, E qui? Ah, Sembra che non c'è niente, niente E allora Adesso facciamo questa, la pastiglia Gli diamo una pastiglia? Sì. Per fargli tornare il cuore? Sì, Pastiglie. per metterglielo a posto yeah. ha finito la pastiglia dottoressa sì. allora le date... la pastiglia. ci sono tanti bimbi malati in questi giorni le vi faremo mangiare sempre la mela la banana e anche la pera brava dottoressa lo sa che lei è una bravissima dottoressa e lei dottoressa la mangia la mela, la banana e la pera? Eh, non mi ricordo ancora le volte <ride> Quindi lei perde la memoria, dottoressa? Dovrebbe andare da un dottore pure lei, immagino, giusto? Che le deve dare qualcosa per la memoria. Mangia. Ah, c'è la bocchina. Grazie. Mangia. Buona. Quando ti sta tornando il cuore, avvisami, eh! Chiamami! Eh sì, un po' di pulizia agli occhietti non fa mai male. Brava, massaggino all'occhietto. Il cuore. Il cuore sta tornando. Vediamo adesso se è ritornato poi continuiamo con altre cose. Ok, proviamo a vedere se dopo la pastiglia il cuore di Vanessa ricomincia a battere d'amore. È tornato. Benissimo, abbiamo di nuovo un cuore, eh, signorina Vanessa. Me lo dimostri in questi giorni, eh? Adesso se giri, dai, i si funzionano molto bene, molto bene. Respira, insomma, adesso. I brillantini sulla testa I brillantini? Ah ma questo è un trattamento speciale allora Anche lei se dottoressa deve andare a ballare Cosa quando sì. finisce il turno? Mm, sì Ah sì? No devo andare ad da altri bambini e altre persone Ah devi andare ad altri bambini Ce ne sono tanti malati di bambini in questi anni. Sì mm. sono già andata a farli atti e poi ho detto Ma quanti bambini che devo fare? Mamma mia, e com è com'è molto stancante questo lavoro in questo sì. periodo? Sì, poi sì. le montagne ci sono di nuovo tantissimi bambini. Mamma mia, ma quindi lei non esce mai a divertirsi con le amiche? Sì, alcune volte oggi ci vanno finito Mi faccio una doccia e vado E dove va di bello, dottoressa? Ah, uh, ci cimmo, non vedo i denti Faccio O mi faccio il bagnetto, non lo so <ride> Io le consiglio di farsi il bagnetto Eh? Sì, infatti Vero. Allora oggi lo faccio Brava, allora. Ti do quella la lingua Io faccio la lingua E andiamo dentro la culla Vediamo bene perché secondo me da come strilla questa bambina la sua gola funziona molto bene. Ah, ah. Allora, vediamo. Questa okay. ce la fa? Sì, diciamo che la paziente potrebbe sollevarsi un attimino e andare incontro alla dottoressa, perché tra poco, cara la mia paziente, arriva la punturina. Lo sa? È vero, è vero. vero dottoressa? Sì. Oh, vede che così la dottoressa riesce a lavorare meglio? Sì. Ok. Tu tutto bene la gola? Sì, un pochino male. Però. Un po' arrossata? Sì. Mi scusi dottoressa, ma per togliere il rossore dalla gola, che cosa bisogna fare? C'è uno sciroppo magari da dare a questa bambina? Sì, 12 sciroppi perché... Due? ...seggono anche gli atti Ma sono sì. buoni di gusto perché. Sì, poi li vado a ricompiare Ah, quando li sì. finisce uno è, alla cam... uno è alla camomilla e uno è alla fragola Mamma mia, quello la camomilla sicuramente funzionerà La fa addormentare, dottoressa, la fa addormentare? Eh. Oh. Sì? Sì Benissimo Gli dia tutto il barattolo sì, allora andiamo. Questo qui è quello alla Camilla Quello alla Camilla lo fa aumentare. Amore! E te lo fa io amo la tua dottoressa Alla Camilla. Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Ha funzionato! Ha funzionato! Glieli di ancora 10 cucchiaini, per favore, che così vengo con lei a fare il bagnetto e vedere i miei contro te. Dai! Tu stai a casa <ride> e tu stai a casa a far pace col cuore. Quante bimbe hai ancora che stanno male? No, solo una, grazie a Dio. Sì, ah, okay. sì, ma sì. non è anche un'altra bimba. Sì, io ho un'altra bimba, ma sta benissimo. Ah, sì. io sì. guardo sempre i vostri video. Davvero? Sì. È andata dai nonni? È andata dai suoi nonni, sì. E senta, dottoressa, ma se non ho capito male, anche lei si chiama Anastasia. Eh, sì, perché la mia mamma me l'hanno detto. Io ho voluto tuo nome. Gliel'ha chiesto lei? Sì. Grazie. Cosa ride lei? <ride> Cosa sta ridendo? Perché sta ridendo? Niente. Non è che questo sciroppo ha delle erbe strane, perché la vedo ridere un po' senza oh, senso. Sì, perché l'altra volta me l'ha fatto come per terra, oh. un po' di erba. Lo per... oh. Cosa le sta dando adesso, dottoressa? Lo sciroppo latte. Alla fragola ah, se non ricordo No l'arancia. Ah abbiamo cambiato? Sì perché quello, perché quello era caduto quello Ah pure era, quello, era quello era caduto, caduto. Sì, sì. Va bene mm, Tutto qua ah? ah. Senta ma come mai porta quegli occhiali dottoressa Li usa solo quando lavora perché magari non ci vede molto bene O li usa sempre tutti i giorni anche li quando va in discoteca Li uso gli occhiali perché um, eh... Combiate gli occhiali perché mi servono Per andare a male quanti occhiali mi servono Quindi quando finisce da noi Ha tre scelte O va al cinema o fa il bagnetto o va al mare Perché se ha sugli occhiali vuole andare al mare Lei vorrebbe tanto andare al mare Vero dottoressa sì. si sta facendo... ma Adesso era già la puntura ah, Ma l'ha provata lei prima la puntura Se l'ha appena fatta sì. Si è fatta una puntura lei adesso <ride> Testa il prodotto E mi tira sulla manca. Ora non ride più secondo me. Dopo non lo farò anche un chirino. Ok. Tutti e due. Ecco fatto. Wow. Adesso. E dentro questa siringa che, che cosa c'è? Si scegliono. Tra questi due? Ce sì, ne sono due. Dopo lei scegliere un altro pelato a tintura. Questo? Gli ha già dati agli Qual altri è? bimbi? Ok, sì, date anche agli altri bimbi. Bravo, tesoro. Sì. Allora. Ok, cerottino per la prima puntura. Ah, ecco qua. Seconda puntura. Vai. Andiamo, dottoressa, scambiamoci di posto. Lei venga di qua, che io mi sposto di qua. Dopo mi riposo. Poi riviene lì, sì, sì. Vicino ai suoi, ai suoi attrezzi del mestiere la volta ero venuta a metterli un altro cerotto a fare una piccola mi ricordo di lei infatti però quando era ha ragione ti prendo quanto qui va bene? Eh, non mi volevo, va bene sì, va bene non è un primo finire questo signora. ha ragione la dottoressa la dottoressa ha sempre ragione Vanessa ricordatelo Speriamo Stacca che il bene. cuore che inizi a funzionare sia un cuore buono e intelligente ecco. Brava dottoressa, bravissima C'è ancora qualcosa che possiamo fare per Vanessa? Sì, Intanto sì. secondo me deve cominciare a scrivere il suo nome e il suo cognome Aspetti che ritorno al mio posto Eccomi qua Adesso prendo un po' la valla Ah, le sì. di cerotto Ah sì, sì. Eh sì perché, perché? è malata e non si lava. Mi sono, sono lavata ieri. Ti devi lavare oggi. Devi fare il bagnetto anche te. Bravo. Oggi oggi se volete potete venire a casa mia a mangiare a domino al giorno. Grazie. Così lei può fare un bagnetto. Oddio dottoressa, ma lei ci dà anche la disponibilità di usufruire di casa sua. Quando ho finito di lavorare arrivo. E mi chiama? Sì. E mi dice che è arrivata a casa? Sì, possiamo farlo insieme Così c'è anche Anastasia Ha ah, porto anche l'altra bimba allora Anche Anastasia? Sì Ho capito Perché dai nonni Ah, un po' di aria Un po' di aria Bene, dottoressa Ma sai che il suo servizio è impeccabile A parte quando le cadono le cose per terra E poi le raccoglie con l'erba Però è impeccabile Adesso non a vendere questi Togliere i denti Adesso togliamo i denti ah, ma lei fa anche da dentista? Sì Ah ma, ma lei veramente è un servizio completo Ma vuole guardare giusto un attimino i denti E poi basta per vedere se bisogna chiamare il dentista Giusto? Sì Devo solo tagliare un dente che gli dondola Ah va bene Glielo tolga, glielo tolga. Ah no, io non sono un dentista, ho una collega che è lei, che si chiama Vanessa, ma che adesso non c'è. Ok, e quindi ha chiesto a lei di guardare il dente a Vanessa? Sì. Ok. Ma abbiamo tutti gli stessi nomi. Ma guarda un po'. Allora, Vediamo un po' cosa lei... succede adesso con questa pinza. No, no, è meglio che secondo me il lavoro del dentista lo lasciamo alla sua collega, va bene? Sì. Che dice? Sì. Ok, il servizio è finito quindi, dottoressa? Sì. Ci deve lasciare qualche pastiglia da prendere magari stasera, domani mattina. Ma voi dormite da noi. Come? Voi dormite da me. Oh. Ah. Ah. Dica, dottoressa. Io dormo da voi oggi. Ah, e lei che rimane a dormire da me, quindi? Guardi sì. che qui, dottoressa, è che Vanessa è un ah, po' dispettosa. No, no, però... Quindi lei rimane poi a dormire da me? Sì. Ah. Ah, no, la mia collega, ho due colleghe, no, non ho due colleghe. Ho una collega che è dentista, anch'io sono una collega dentista. Okay. E anche la tua collega se è una dottoressa Ok allora, Cosa stai? Come qua? ti chiami? Vanessa. Ok Ecco fatto Grazie. Adesso il tampone nel naso uh, Caspita Che servizio completo io lo farei il tampone, dottoressa? Sì. Abbiamo qualcosa qua dentro per poter tamponare Vanessa? Allora, prima ci serve questo. Sì. Pronta? Tira sul naso. Ecco fatto. Mettiamo dentro. E poi aspettiamo l'esito. Vero? Sì. Adesso vediamo se sei positiva o negativa. Non lo so ancora. Speriamo negativa, dottoressa, perché qua nessuno ha la mascherina. Si, vediamo. Nemmeno lei. Allora, mettiamolo qui. Ecco fatto e vediamo. Dove è cazzo? Vediamo dove va a finire la ah, ditta. C'è della riga rossa che deve andare qui. Invece la riga bianca va qui. Ok. Aspettiamo dei minuti. Dobbiamo aspettare dei minuti, ok. E' negativa. Sì. Meno male, mi ha fatto prendere uno spavento, dottoressa. Molto bene, meno male Vanessa, eh, che sei negativa, brava, brava. Infatti c'è la linea, guarda. Ah, bene, bene. Okay. Molto bene. Adesso possiamo andare. Deve ritirare tutto, eh, dottoressa, perché sì, sì. altrimenti poi mi tocca portarli io a casa sua. Ma quindi. A casa mia, a casa vostra Quindi Perché mi faccia capire mi che vedere. non ho ben capito Ma stasera è lei che viene qua o sono io che devo venire a casa sua a fare il bagnetto? È lei che... Eh, io sono io che venivo qua ah. E sono già a casa vostra Ok, allora dopo il lavoro l'aspetto, vuole che le preparo anche la cena? Sì Cosa cazzo. vorrebbe mangiare, dottoressa? Beh, possiamo mangiare qualcosa Beh, un panino da mangiare una brioche o meno. Oh, che cena prelibata! Una Ma ce l'hai delle brioche? Sì, le brioche. <ride> ho le brioche. anche le crostatine. Sì, le ho le crostatine. Mi scusi, ma lei non aveva detto a Vanessa che doveva mangiare la mela, la pera? Eh sì, lei mangerà. Ah, le lei mangerà la mela e la pera. Lei si mangerà una bella questa? crostatina. Come la vuole la crostatina, dottoressa? La Nutella o la marmellata? Dottoressa, lei è un po' distratta. <ride> Eh? Un po' maldestra adesso le devo andare? Dopo vengo, ciao! Vado altri bambini? Sì, sì, sì. dottoressa, grazie di tutto, eh! Vengo. È proprio di fretta, eh! La ringrazio, dottoressa, le apri tu la porta? Sì. Grazie, dottoressa, grazie sì. per essere venuta. A domani! A domani. Vada piano, che è buio, eh! Sì! Arrivederci! arrivederci. Ciao! Oh Vane, meno male che è arrivata la dottoressa Ma hai visto com'è gentile Quante cose che sa E quante medicine che ti ha somministrato Ti ha fatto pure il tampone Ma chi l'avrebbe mai detto? Poi è stata tempestiva proprio L'ho chiamata ed è arrivata E stasera viene anche a dormire a sì. casa nostra Vuole fare il bagnetto con noi Ma quanto è carina questa dottoressa Guarda, è una dottoressa che io non cambierò mai più è solo un po' maldestra, le cadono tutte le cose per terra, sì, infatti, vero? Avevo il coso qui che ho scritto il suo nome di caduto gioco. Sempre. Anche le medicine, lo sciroppo caduto per terra e raccolto insieme all'erba, tutta un po' strana questa dottoressa. Comunque, devo dire che mi sono trovata benissimo. Ma nel frattempo è arrivata Anastasia che era dai nonni. Vieni amore, ma lo sai amore, cosa? Vieni amore, ma lo sai che Vanessa prima stava tanto tanto male? Ed è arrivata una dottoressa che si chiama come te. Ed è stata gentilissima: ha dato lo sciroppo alla vane gli ha controllato il cuore più di una volta. Le ha fatto la puntura? Le ha fatto la puntura? Le ha messo pure un cerottino. Guarda, guarda, guarda che carina Guarda che, be che bello il cerotto, anche di là forse? La Ah sì, forse anche di là. Ha detto che stasera viene a fare la nanna da noi e vuole mangiare la brioche e fare il bagnetto. Oh, che Guarda un... che possiamo fare. Guarda, anche... che bello. To... Vediamo non ho detto ancora io. Perché okay, che bello? Vero? Oggi possiamo fare anche un fatte con lei. Ah. Eh? E possiamo fare un video pure. Ma sì, ma perché No, e possiamo... e possiamo fare anche. Possiamo fare anche un video sul letto con lei? Ma certo, ottima idea! Il pigiama party con la dottoressa, così se dovessimo sentirci male perché, perché le, mangiamo. Perché le mie amiche me l'hanno detto. Ah sì? Che fanno il pigiama party con la loro dottoressa? Sì. Ah però, eh, noi non l'avevamo ancora fatto. Allora niente, bisogna farlo. Così stavo dicendo, se dovessimo mangiare troppi popcorn e ci sentiamo male, c'è lei che ci cura, vero Vane? Sì, sì. Eh? Sì. Perché i giorni danno così, quando non siamo male, ci può colare Ma certo, perché no? Va bene amici, allora il video direi che finisce qui sì, amici, se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Attivate la campanella E lasciate un bel like a questo video, video. Ciao, ciao con le mani per tempo, oh, Ciao, ciao amici, da Vanessa e Anastasia, e Anastasia. Ciao ciao ciao, ciao, ciao. ciao.